sono esclusivamente di ambito spirituale, che invece negli uomini di 21 secoli fa erano strettamente intrecciate tra questioni religiose e questioni politiche. Cominciamo a educare il termine, le parole: non sono questioni politiche, perché la politica è l'arte della polis. E in Israele non c'era questo tipo di, eh, come posso definire, eh, congregazione secolare. Ecco. Parliamo quindi non di politica ma di vita secolare, c'è un invasore, c'è un dominatore, c'è un padrone, c'è un popolo che raggruppa tutti i popoli della terra sotto un'unica bandiera, i romani, a noi dispiace questo perché siamo comunque italiani e da fastidio, però così è, e se stiamo ai testi c'era molta tensione, molto conflitto, molto disagio, molta ostilità nei confronti dei romani questa ostilità si è palese in modo particolare negli anni 60, 68 69 70 dell'era volgare soprattutto nel 135 la letteratura ebraica anche talmudica e non solo ehm, ci documenta pensate alla morte di Avakiva nel 135 dei suoi discepoli pensate a quello che hanno dovuto subire i popoli i popoli dell'antico israele gli ebrei dell'epoca dai romani e fino allo scontro finale a masada che tutti conoscono tutto ciò che viene raccontato da Giuseppe Flavio nel, belle, nel De Bello Giudaico, cioè nelle guerre giudaiche. Ebbene, è in quest'ottica, in questo clima che noi abbiamo la vicenda dei primi cristiani, la vicenda di Gesù. E noi sappiamo dai Vangeli che Gesù spesse volte, per prenderlo diciamo in fallo, veniva provocato su temi che per noi sono esclusivamente politici. E quindi li releghiamo ai margini dell'Evangelo. Ma all'epoca no, erano politica e religione, stessa identica cosa, stesse scelte. Pensate che molti, molte fazioni religiose ebraiche di fatto erano fazioni politiche, era la stessa cosa, gli zeloti, i farisei, i sadducei, gli enochiti, gli esseni, ehm, i haverim, i chasidim, i tzadikim, ehm, capite, gli Ameares. vi rimando alle lezioni passate, questa è propedeutica, questa è importante e sarà in chiaro. Noi abbiamo provato a cercare di far entrare anche voi in questa mentalità. È un po' difficile, me ne rendo conto, sono 200 anni che ormai eh, nella civiltà occidentale cristiana si è un po' così, ho eh, eh, torto collo, accettato il concetto tipicamente liberale di libero stato e libera chiesa, libera chiesa e libero stato, ma soprattutto con la divaricazione totale che quel pensiero illuminista in poi si è fatto avanti in occidente di ciò che è religioso riguarda l'anima, ciò che è secolare, ciò che è politico riguarda la materia, la carne, quindi la, la religione deve stare fuori dalla politica e la politica deve stare fuori dalla religione. Sappiamo che questa divisione formale non è assolutamente possibile, non è materiale, quando noi votiamo votiamo anche e soprattutto no in questo gioco che sarebbe la democrazia rappresentativa e non diretta in questo gioco noi votiamo anche per i valori per determinate fazioni partiti movimenti che hanno determinate idee anche religiose pensate al problema per esempio dell'aborto pensate al discorso su, sulle tasse insomma lo Stato deve dare per esempio dei soldi per finanziare eh, l'industria bellica, è una valutazione politica, anche religiosa, ehm, deve impegnarsi, non so, nella green economy, anche quella è una valenza certamente politica, certamente economica, ma anche religiosa. Vedete, noi pensiamo di essere fuori da di questo dibattito che vedremo adesso nel Vangelo di Matteo e in realtà non è così. In realtà non è così e quindi proviamo a vedere, noi diremmo politicamente, meglio ancora a livello secolare, l'impatto, l'intreccio fortissimo nei momenti più importanti della vita di Gesù e non solo nella sua predicazione e non solo il legame assoluto tra politica e religione. Perché? Perché quindi tra vita secolare e religione? Perché? Perché Gesù quando parla del suo Evangelo, della sua persona e della sua comunità che lui si forma, cioè la Chiesa, gli dà una connotazione spazio-temporale in un momento in cui i romani la facevano da padrone nella terra benedetta di Israele e ogni Ogni parola di Gesù assume automaticamente, lo stesso la sua persona, una valenza, politica e religiosa insieme. Volete una prova? Guardate, sentite questi testi. Partiamo per esempio da Matteo, Matteo 1, mi sono appuntato i versetti ma sono importanti. Matteo 1, 18, la nascita dice di Gesù Cristo, già dire Gesù Cristo vuol dire che il Cristo, con una genealogia, letto le dot, vuol dire che è Messia, re, discendente da Re Davide, quindi c'è un progetto, Monarchico, dietro, qui, però c'era Erode, Erode il Grande. Al versetto 20, il capitolo 1, Giuseppe figlio di Davide, viene definito così dall'angelo, ben Davide. Versetto 23, abbiamo la profezia, una profezia riferita per noi alla Vergine Maria, ma in realtà è una profezia riferita a Ezechia, figlio di, di Acaz, la cui madre era una giovane donna, una regina, una giovane donna, quindi dietro c'è Ezechia. C'è comunque un discendente di Davide. Insomma, cosa ci sta dicendo Matteo al capitolo 1? Questo Gesù è re. Capitolo 2, vediamo subito un altro grosso problema. I magi vedono la stella del re dei giudei e quindi Erode dice, Matteo 2,2, è turbato. Non solo, al versetto 4, dove nasce il Messia, che è il re di Israele, discendenza di Davide, da Betlemme. E gli scribi lo sapevano, perché si informa Erode da loro. Versetto 16, la strage dei bambini di Betlemme, che erano storicamente molto probabilmente i figliastri di Erode. Lui non guarda in faccia nessuno per non perdere il regno, uccide anche i bambini. Capitolo 4, versetto 8, Satana mostra i regni a Gesù durante la tentazione. Ed esige il culto ovviamente gesù rifiuta secondo luca non esige il culto lui direttamente ma il culto a dio ma di fronte a lui cioè di fronte a un'autorità politica perché a lui ha evocato il dominio sui regni del mondo versetto 17 del capitolo 4 cos'è che qual è il messaggio convertitevi perché il regno è vicino per noi è spirituale per la prima parte del messaggio non è spirituale, è tutte e due insieme, se no non ci sarebbe stata tutta la letteratura cumranica e tutta la letteratura apocalittica, tutta la letteratura enochica, tutta la letteratura talmudica di questo periodo, fino praticamente alla fine dell'epoca dei Tannaim, pensate alla morte di Ravachiva. Capitolo 8, versetto 5, Gesù eh, aiuta il centurione, salva e guarisce il suo servo, che atteggiamento hanno i rabbini, i farisei, i grandi guaritori nei confronti dei romani? Distacco, non ne vogliono sapere alcuni. Dopo il 70 certamente, dopo il, dopo il 135 addirittura i romani vengono visti come l'incarnazione demoniaca del male. A livello politico, perché? Perché hanno distrutto la città santa e hanno fatto l'editto di espulsione degli ebrei dalla loro città. Capitolo 10, i primi quattro versetti. Chiama i dodici. Ed è certo che tre di loro sono zeloti, forse di più, Simone lo zelota, papà di Giuda, lo zelota, quello che poi l'avrebbe, Iscariota, quello che tradito e soprattutto, attenti attenti, Pietro, lo vedremo perché è armato e quelli che erano armati all'epoca rischiavano la pena di morte perché avevano la Sica, i famosi sicari, ebbene lui taglierà l'orecchio no, al servo nelle gezzemani Tra di loro sono zeloti, e sappiamo che gli zeloti sono i responsabili di aver seguito bar kochba e sono i responsabili di Masata. hanno tentato dio e dio li ha puliti capitolo 11 versetto 3 eh, giovanni battista chiede a gesù l'equivoco dei due messia se ci sono i due messia se tu che devi venire dobbiamo aspettare un altro di tutta la letteratura rabbinica e soprattutto quella sacerdotale spuria affermano chiaramente che ci sono due Messia, ben Aaron e ben David, o per qualcuno anche il figlio di Giuseppe, il Bar Giuseppe, vuol dire che Gesù sta facendo tutte e due, sta associando tutte e due le figure, sono figura però religiosa e politica, i due Messia. Eh, Matteo 11,3, Giovanni chiede a Gesù dei due Messia e al 14,1 abbiamo che il tetrarca Erode eh, scambia Gesù per il Battista. E qui c'è tutta la problematica politica dell'uccisione del Battista. Eh, I primi 12 versetti del capitolo 12 abbiamo la vicenda, noi diremmo politica secolare, contro il Battista. Capitolo 16, eh, versetto 18, abbiamo la professione messianica di Pietro. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Cosa gli dice Gesù? Attenzione. Eh, tu sei chefa che è vero che c'è gioco di parole che in greco vuole dire pietra, ma che fa e chippa? e la chippa era quella che portavano gli zeloti, tu sai che fa, e su questa professione di fede che io sono il Messia, il figlio dell'iddio, io edificherò la mia comunità, la mia kahal. Quindi sta dicendo, se vogliamo fare una redenzione politica come voglio io, però dovete seguire me, non quello che pensate voi, quando cambieranno le cose Gesù si consegnerà, ovviamente, scandalizzando, Primo di tutti Pietro, che dirà, questo non ti avvenga mai. E Gesù dice, vattene via da me, Satan, cioè avversario. Tu non ragioni secondo il piano di Dio, ma secondo il piano degli uomini. Parafrasi mia, il testo è diverso. Andiamo avanti. 16, 21, 27. Ehm, Gesù va, abbiamo detto, contro Pietro, che è uno zelota. Gesù eh, parla della venuta del Barnashah, della guerra del Barnascià, della gloria del Padre e tutti vedranno venire il Barnascià, cioè lui, nella gloria del suo re. Capitolo 17, 24, 27, qui Gesù deve pagare il tributo al Tempio, che non è il tributo acceso, lo vedremo dopo, però è sicuramente una forma di ehm, sottomissione all'autorità del Tempio, Gesù lo fa, perché i soldi del Tempio sono destinati certamente un decimo alla carità dei poveri, ma nove decimi al sostentamento del, dei Escoanim e del loro progetto politico, che è completamente diverso da quello degli Zeloti e potremmo dire anche dei Farisei. Potremmo dire anche dei Farisei. Il problema della risurrezione è un problema politico, lo vedremo adesso. Andiamo avanti. Capitolo 20, versetti dal 17 al 28. Abbiamo la terza professione della Passione. Abbiamo Passione, Morte e resurrezione di Gesù. I figli di Zebedeo cosa chiedono a lui di sedere alla destra e alla sinistra. In un altro Vangelo è la madre dei figli di Zebedeo, già come Giovanni, due conim, ricordatevelo sempre. Nel suo regno, di nuovo quando verrà il tuo regno, quando insomma, essere a destra nel suo regno, ecco, parla di regno. E Gesù dice: Tra di voi non siate come i capi delle nazioni che vogliono essere serviti, tra di voi invece chi è più in alto deve servire. E quindi gli cambia completamente una prospettiva, ma è una prospettiva secolare, non è una prospettiva eminentemente solo religiosa. Andiamo avanti, andiamo avanti, abbiamo ancora qualche versetto, ma giusto per collocarvi in quella situazione spazio-temporale, la questione è appunto secolare, intrecciata in maniera inscindibile con quella politica. Quando si parlerà di salvezza, si parlerà salvezza anche da, dalla guerra escatologica contro i romani, quindi una salvezza fisica partecipare al mondo futuro, senza i romani, in una terra bonificata, ma questa è la letteratura apocalittica ed è un'altra cosa. 21, versetti 8, 11. Abbiamo addirittura l'entrata di Oshi Hannah, noi diciamo Osanna, Oshi Hannah, benedetto, no? Quelli che viene, vengono a Madonai, l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Però dice figlio di Davide, vedete? È un'entrata anche questa secolare, politica, quasi militare. Eh, chi è questo è Gesù definito il profeta da Nazareth devo dire che accetta al versetto 14 del capitolo 21 questa invocazione dai bambini nel tempio interessante questa cosa nel tempio perché eh, qualunque re doveva essere ben accolto nel tempio altare e trono uniti in maniera inscindibile. messia ronide messia davidico capitolo 22 versetto 15 tributo a Cesare, Gesù non tocca la moneta, quella moneta di chi è? di Cesare, ridate a Cesare quel che è di Cesare, ma date a Dio quel che è di Dio, Gesù quindi qui è stato messo con le spalle al muro, perché se paga il tributo a Cesare vuol dire che accetta la dominazione romana e quindi si esclude da tutti i circoli apocalittici che non potranno riconoscere lui il Barnascià, accettando invece il pagamento che lui farà in un modo strano dicendo di chi è quella moneta ridategliela, perché c'era l'iffige e non la poteva toccare, perché è un'immagine e sarebbe stata idolatria, dice agli ebrei, non dice di non darla, dice pensate alle cose di Dio, perché i figli di Israele devono pensare alle cose di Dio, non alle cose di un altro padrone, di un altro signore, di un altro re, che è Cesare, brutta frase che vedremo poi in Giovanni, faccio solo la differenza tra Matteo e Giovanni nella Passione, perché là saranno i suoi sacerdoti che diranno non abbiamo altro re che Cesare, terrificante, terrificante, bene, 22, Versetti 23-33. Contro i Sadducei c'è il problema della resurrezione, Perché è importante? Non tanto perché i Sadducei negassero la resurrezione, perché in questo caso noi lo sappiamo bene che negavano la resurrezione. Il problema è che la resurrezione ha qualcosa di importante dal punto di vista, noi diremmo, secolare e politico. I morti che risorgono andranno poi, e sono militari, sono marti, regneranno come sia. Quindi quelli che l'hanno ucciso, pensate il terrore, tu uccidi uno che poi ti risorge e non è più... Uccidi, non lo puoi più uccidere, non lo puoi più uccidere, quindi o muori tu o scappi, perché quello che ha ucciso è risorto, questo già ai tempi dei Maccabei, durante la rivolta contro l'Antico Quarto, questa idea della risurrezione dei martiri e dei militari, figuratevi qua, che sono già passati 164 anni, più i 20 anni Gesù, 180 anni di questa verità, verità, Capitolo 23, versetti 1:39 contro i farisei e tutti gli oi, oi, oi. Questo oi, oi, oi, guai, guai, guai, diciamo che non è di taglio ma come di taglio più mh, sacerdotale. Noi potremmo dire de dei gruppi scismatici giovanisti, cumraniani, no, esseni, poi terapeuti. Ecco queste comunità un po' così di origine sacerdotale ai margini che non vogliono avere niente a che fare con Gerusalemme. Ebbene, loro, loro fanno le inventive con guai, guai, guai, e colpiscono proprio. Gesù, un partito che dal punto di vista teocratico lui gradisce molto perché crede alle stesse cose: esistenza degli angeli, esistenza della tradizione, la resurrezione dei morti e dai morti, e non solo dei morti. E però gli dice: oi, oi perché? Perché guai a voi che fate e che dite e non fate. Ecco, e qui c'è tutta l'invettiva, che non è solo religiosa, ma è anche politica. Attenzione, insomma, Gesù ce n'ha per tutti, ovviamente. Poi c'è il capitolo 24 e 25, ovviamente quello scatologico, si inizia quando verrà il regno, quando sarà ristabilito il regno, la famosa domanda di Pietro, lì c'è tutta l'apocalittica in due capitoli, non di matrice farisaica, ma di matrice sacerdotale. E se non è un messaggio politico, quello ditemi voi qual è, solo che politica è un brutta parola per noi italiani, no? Eh, allora diciamo secolare, del secolo futuro, dell'episodio materiale, delle questioni materiali, quello che volete, però per noi è sempre un messaggio politico. 24 e 25, due capitoli interi, qui non sono versetti. Stiamo ormai arrivando alla fine. Capitolo 26, 51. Pietro è armato. E quindi, se è armato, è sicuramente uno che porta la sica, è uno zilote, è un iscariota. Capitolo 27, versetto 11. Sei tu il re dei giudei? Pilato va al dunque, gli fa subito la domanda: Sei re? Non gli interessano le, le, le, le questioni religiose basta, perché religione e politica è la stessa cosa. Questo funzionario politico è stato mandato in questa sperduta provincia dell'Asia minore proprio per riuscire a dipanare questa terra che è sempre in conflitto tra di loro, tra fazioni eh, un antagoniste e insieme o solo alcune contro Roma. Fu così con i babilonesi, fu così in parte poco o po molto poco con i persiani che erano invece molto più accondiscendenti, fu così con i seleucidi, fu così con gli asmonei eccetera eccetera, adesso anche con i romani portati lì da chi? da Ircano e da chi? da Pompeo. Siamo intorno al 63-64 a.C. E quindi qui siamo nel 26-27 d.C., quindi sono 80 anni di dominazione. Capitolo 27, versetto 16-23. Il figlio dell'uomo. Allora, un certo Gesù detto figliolo, figliolo del padre, Barabba, si chiamava Gesù, eh? nei manoscritti antichi c'è scritto Gesù, viene opposto a Gesù detto il Cristo, ho detto anche il Nazareno, che è il figlio, lui davvero il figlio del padre, è anche il figlio dell'uomo. Gioco strano, terribile, hanno stesso nome, con titoli simili. In Giovanni 19-12, vi ho detto prima, c'è scritto, se liberi costui non sei amico di Cesare, sono i sacerdoti e Pilato. Chi, chi si fa re è contro Cesare. E Giovanni 19,15 Pilato dice metterò io in croce il vostro re, i suoi sacerdoti dissero non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Ditemi voi se questa è una sentenza politica o religiosa, lo capiamo che è tutte e due le cose insieme? Ultima frase, 27,27 27. Gesù è deriso dai soldati romani e dopo che la soldataglia di Erode gli aveva messo il mantello, questi gli mettono la corona di acanto, l'acanto è una pianta, lasciamo stare che in greco voglia dire spina, ma l'acanto in greco c'è scritto acanto, è la corona che eh, c'è ne, eh, nei capitelli dorici, e, e era la pianta che si metteva ai re, perché aveva queste ventose no, che poteva stare attaccata, nascondeva anche l'incipiente calvizia, insomma che non è mai stata molto estetica, e poi la Verga in mano un bastone, è stato deriso come re, è stato diriso come re non come profeta, come profeta se ne guardavano bene dal De era la stessa identica cosa. Bene ci stiamo per salutare, se vi piace il video potete farlo girare, iscrivervi, noi facciamo tante cose anche in chiaro per la soteriologia, poi chiaramente visto che ci occupa tante ore, materiale, dispense, libri, facciamo anche un abbonamento, una piccola cosa, vedete che non sono cifre esorbitanti, comunque in ogni caso e cercheremo comunque di dare anche a chi eh, non vuole giustamente in un momento di, di, di crisi devastante nel nostro paese pagare ci mancherebbe altro col cuore offriamo questo servizio gratuito eh, però con l'idea di accendere in voi la passione della ricerca della sequela di comprendere al meglio quello che gesù che è il nostro dio ha fatto da uomo in questa terra per instaurare il suo regno è un regno reale non è un regno solo spirituale questo è un problema nostro cristiano che con i secoli e nei millenni abbiamo cambiato un po' le idee, ma questi, sé, questi testi non dicono così. Vi ringrazio, vi saluto e chiediamo al Signore di benedirci grandemente in questo periodo veramente molto difficile. Ciao e alla prossima. Ciao.